Malta, è, ehm, è ancora possibile, c'è ancora una convenienza di qualche tipo nell'incorporare, nel costituire una società a Malta oggi, nel 2019, o eh, forse esistono giurisdizioni più interessanti? Te lo dico tra un attimo. <musica> Non c'è dubbio che chiunque si sia interessato a temi eh, di pianificazione fiscale o anche solo si sia posto eh, la, la domanda di dove valesse incorporare o dove valesse la pena incorporare una società eh, si sia eh, scontrato, barra incontrato con, con Malta, abbia valutato la possibilità, l'idea di costituire una società a Malta. Malta è una giurisdizione molto interessante con tanti vantaggi ma anche con tante problematiche di cui poco si parla. Um, si guarda subito al tax rate tra i più bassi in Europa se non il, il più basso a determinate condizioni Sappiamo che Malta ha un tasso effettivo di tassazione, perdonatemi il gioco di parole, del 5% a determinate condizioni. Okay? Quindi c'è una liquida nominale del 35%, però poi c'è un imputation system tale per cui è possibile ridurre il carico fiscale fino al 5%. Vi direi che no, non è il più basso in Europa nella misura in cui esistono regimi speciali di vantaggio, come per esempio quello in Romania, fino, che porta la tassa, può portare la tassazione fino al 3%, se non addirittura fino all'1%. Uh, ma in linea di massima esistono dei requisiti minimi, invece Malta permette l'applicazione di questa liquida effettiva del 5 in realtà a qualsiasi tipologia di, uh, di attività o quasi, e soprattutto senza limiti sul fatturato. Quindi rimane senza dubbio oggi, uh, da un punto di vista di risparmio fiscale, la più interessante in Europa, soprattutto su fatturati che superano il milione di euro. Però Malta ha una storia difficile, una storia complicata e soprattutto uh, non è così tanto vero che um, uh come dire, le agevolazioni sono immediatamente disponibili perché come vi dicevo è necessario comunque rispettare numerosi requisiti ma eh, la domanda è, vale ancora la pena oggi incorporare una società a Malta per risparmiare fiscalmente? la risposta è sì, senza dubbio ma ehm, devono, eh, bisogna conoscere la storia maltese e bisogna avere bene in testa il motivo per cui si va a Malta per cui si va a incorporare una società secondo la teoria dei cluster non c'è dubbio che un'attività di gaming online debba essere incorporata a Malta perché, perché lì trovo l'autorizzazione legale in primis ma perché poi trovo soprattutto eh, come dire, un mercato collaterale di professionisti e di dipendenti che possono alimentare il mio business quindi secondo la teoria dei cluster cioè vado lì dove ehm, quella determinata tipologia di attività ha una tradizione tale per cui una volta che arrivo lì trovo eh, un'estrema facilità nella costituzione di quale determinata attività non andrò evidentemente in Francia per un'attività di gaming online, non andrò uh, in, in, in Spagna per aprirmi, uh, per sfruttare il, il, il turismo dentale per esempio, o uh, per esempio non andrò, in, uh, non andrò a, a Gibraltar per aprire... Per aprire una holding, sempre secondo la teoria dei cluster, me ne andrò in Olanda. Ma non divaghiamo: stavamo parlando di Malta. Malta quindi è una, è una storia difficile: nel senso che um, è stata considerata ed è stata sulla blacklist italiana fino al 2010. Dopodiché è stata espunta finalmente insieme a Cipro dalla, dalla blacklist, e da allora i rapporti uh, commerciali sono uh, rifioriti. Non dimentichiamo, tra l'altro, che Malta è, uh, appartiene al Commonwealth britannico, ha una serie di trattamenti commerciali che altri eh, altre giurisdizioni non possono vantare questo sì per questo perché è sia nel commonwealth nei paesi del commonwealth britannico e sia chiaramente all'interno dell'unione europea diciamo che però il fatto di essere stata blacklist per tanti anni eh, non ha favorito non favorisce tutt'oggi la reputazione maltese anche eh, se obiettivamente da un punto di vista fiscale malta è in linea con quelle che sono le direttive europee e si sta aggiornando di anno in anno controllata da la Commissione europea per implementare queste normative, tra l'altro anche il regime di vantaggio del 5% durerà ma anche in questo momento è sotto controllo da parte della Commissione europea, io non mi aspetto che come dire cada di qui a breve però in ogni caso è un argomento all'ordine del giorno a Malta. Quindi eh, gli svantaggi sono che a seconda della tipologia di business che, eh, di cui avete bisogno potreste avere problemi reputazionali che vi eh, ripeto in realtà dovrebbero essere infondati nella misura in cui dal punto di vista legale e fiscale eh, siamo assolutamente in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea. Uh, I vantaggi sono che è una giurisdizione di lingua inglese estremamente vicina all'Italia e con una tassazione uh, assolutamente di vantaggio uh, Vi ripeto, in ogni caso, raggiungere il 5% di tassazione non è un attimo e soprattutto le strutture societarie hanno un determinato costo non sono gratis o perlomeno hanno un costo che potrebbe essere addirittura doppio a quello di altre giurisdizioni quindi valutiamo bene anche quelli che sono i costi vivi le no? spese di gestione, di amministrazione, di contabilità del commercialista quando vogliamo implementare o incorporare una determinata tipologia di attività e cerchiamo di capire esattamente con un minimo di previsione possibilmente quale sarà il nostro fatturato quindi se possiamo permetterci una giurisdizione come Malta che non è esattamente, perdonate, che non è esattamente gratuita. Um, um, per quali tipologie di business potrebbe avere ancora senso costituire una società a Malta sicuramente eh, una, esiste una grande hub per tutte le attività di e-commerce sia diretto che indiretto quindi assolutamente da prendere in considerazione Facciamo attenzione che perché, però evidentemente una cosa è muoverci in dropshipping per quanto riguarda l'e-commerce indiretto Una cosa è muoversi con un magazzino, è comunque un'isola per cui io tendenzialmente ve lo sconsiglierei Um, quindi attività di e-commerce e attività di criptocurrency, tutte quelle che sono le ICO, uh, oggi uh, trovano una legislazione di favore all'interno dell'isola di contro oggi non è semplicissimo aprire un conto corrente quindi anche lì quando vi dicono vieni da me ti faccio risparmiati faccio aprire il conto corrente dovete sapere che oggi non è eh, così semplice sono il primo ad avvertire i miei clienti che esistono delle difficoltà non è un attimo non basta entrare in banca come una volta per aprire un conto corrente questo per, da, a causa di alcuni eh, scandali recenti che hanno in uh, che hanno visto una banca maltese al centro del al centro dell'attenzione nello spot insomma ci sono state delle problematiche per cui oggi un, un, da un lato lo scandalo dall'altro la pressione Dell'Ox, come ben sapete, del Grid and Banking, eh, per cui oggi è veramente difficile aprire un conto corrente online. Non un conto corrente, eh, diciamo, non da remoto, perché chiaramente quelli da remoto sono sempre collegabili ad una, ad una società. Quindi, Malta ne vale la pena alla, alla, fine, alla fine della fiera, alla fine di questo video. Malta è ancora una giustizione da prendere in considerazione, sì, ma fatte le, eh, le dovute considerazioni sull'argomento con un professionista.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 per trovare tutta una serie di strumenti ehm, che possono non solo portare la tassazione della, la, del tuo business ma anche della, del tuo gruppo fino addirittura allo 0% ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se eh, vuoi saperne di più eh, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel, nel link in descrizione qui sotto eh, ti porterò eh, tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno